Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantano e Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Michele. Ciao a tutti. Michele e Giorgio. Giorgio. Michele è il nome. E Giorgio è il cognome. È il cognome. <ride> e uh, suoneremo una canzone bellissima di... Adele. Adele, che si chiama... Someone Like You. Dopo la sigla. No. No. Canta, canta, canta. In libertà. bene ragazzi questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio che sono la maggiore quindi la do mi poi abbiamo do diesis minore do diesis mi sol diesis poi avremo fa diesis minore fa diesis la do diesis ed infine re maggiore quindi re fa diesis la vi ricordo che l'altezza dove suonare la canzone dipende dal vostro gusto se la volete più scura o più chiara suoniamola un po più in basso noi e la canzone fa così I heard that you girl and you married now. I. I heard that your dreams came true. Guess she gave her things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Bene, a questo punto c'è un ponte che ci porterà al ritornello dove avremo un nuovo accordo che è il Mi maggiore. Quindi Mi, Sol diesis, Si, questo è il Mi maggiore e il ponte è questo qua che conosciamo tutti. Quindi siamo arrivati all right from line. La... It's an up but of the blue, I'd invite it, but I can stay away. I couldn't fight it. I hope to see my face. And that should be reminded that for me it isn't over. E poi si va subito al ritornello. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Bene, poi c'è di nuovo la strofa e ritornello con gli stessi accordi e si arriva a una parte dove c'è lo special che ora vi facciamo ascoltare e si aggiunge un nuovo accordo che è il Si minore, quindi Si Re Fa diesis, Questo sarà il nuovo accordo. Magari lo facciamo un po' più in su così è un po' più chiara. Vi facciamo ascoltare, e se arriva al ritorno allo finale. Never mind I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too don't forget me I bet I remember you say sometimes in last in love but sometimes it hurts instead sometimes in last in love sometimes it hurts in Yeah, E yeah, la yeah. canzone finisce così Bene, come abbiamo visto anche questo è un brano abbastanza semplice da suonare al pianoforte Io ringrazio Michele a te. Per averci aiutato in questa canzone E vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto E di attivare la campanellina Così ogni volta che esce un video nuovo potete guardarlo subito se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra c'è un video che ho fatto che spiega come poterlo fare, quindi vi lascio il link in descrizione. Ok? Ciao ciao, alla prossima!